questo è bacco yeah! non sappiamo cosa c'è qua dentro no! e volevamo svelare un mistero insieme a voi vero Anastasia? Sì, ma secondo te cosa ci può essere qua okay. dentro? allora sì. e scopriamo cosa c'è sì, sei curiosa ma da sola vediamo un po' abbiamo, abbiamo il pacco noi abbiamo senti ma nel frattempo raccontami un po come è andata all'asilo tutto bene. tutto bene hai mangiato all'asilo si sì. ti sei sì? divertita ah, ma che brava che sei Anastasia sai aprire i pacchi meglio di me come al solito, per fare tutto meglio di me. E voi siete stati a scuola oggi o all'asilo? Vi siete divertiti? Mi raccomando, bambini, iscrivetevi al canale. E attivate? La campanella. La ok, Anastasia di farvelo vedere <ride> devi stare un attimino ferma ma loro no allora amici secondo voi cosa c'è dentro questo pacco? io ma... so anastasia devono indovinare oh mamma mia allora come anastasia gli aveva già anticipato oh, dentro questo pacco c'è l'uovo di lana Devi stare calma, Anastasia. Anastasia è felicissima di questa cosa. Allora, guardate. Facciamo vedere un po'. Ma guardate che carino l'ovetto di Lion, tutto colorato, pieno di colori. Con sopra poi sì, Lion sì. e lei è Anna. E lei è Anna. Questa volta c'era mamma mia, ma poi non lo so. Ma che non va pieno l'uovo? Vuoi aprire già l'uovo? Sei curiosa. Ma aspetta, leggiamo cosa c'è scritto. Sì però aspetta un secondo adesso litigo con Anastasia per l'uovo fai vedere l'uovo ai tuoi amici cosa c'è scritto? Con sorpresa per veri leoni e vere leonesse e voi l'avete ricevuto l'uovo di Lion quest'anno per Pasqua? Sì! Allora, io direi a Anastasia di chiamare Vanessa solo per l'apertura dell'uovo va bene? Sì. Attendeteci un secondo, nel frattempo condividete il nostro video se non lo avete e iscrivetevi al nostro canale Vanessa è arrivata Vanessina sì. buongiorno, saluta Vanessa noi stiamo facendo un video per l'apertura dell'uovo di Lion e abbiamo deciso di chiamarti per aprire l'uovo sì. ti piace? Sì. sei contenta? Sì. la sorpresa era per te non l'abbiamo aperta a noi perché siamo bambine più di te vai, apri sì. apri. apri apriamo abbiamo aperto l'uovo e viva, e viva guardate che bello vetto adesso dobbiamo scoprire quale sorpresa c'è dentro wow le carpe di Laio, ma che belle Le apriamo, le facciamo vedere guardala, già lì che mangia l'uovo è buono quest'uovo? Non mm. buono sì. grazie che belle, Vane, vieni un pochino... Mm, che buono questo uovo, Bene. buonissimo! Dai, Vane, fai vedere le carte! Allora, questo è il sprecato, arrabbiato! Vogliamo? Mm, eh sì! Questa è gallina calda! Gallina calda? Gallina! Ah, non ho capito, gallina calda! No, non ho capito male! Questo è Rianna. un altro doppio... Un altro lion, qualcuno vuole un lion? cambia sì, sì. con noi un lion doppio <ride> un altro, un altro Mario. doppio no un metter um, vai Mario Mario un altro Mario diamo due Mario noi ah ma ci sono tante doppie ma sarà mica il gioco delle scusa eh Ah, è il gioco di memoria, ma infatti mi cominciava a puzzare un po' la cosa. Vanessa sì, sì. questo è un gioco, è il gioco di memoria, sai quello che tu devi girare le carte a faccia in giù sul sì, tavolo. Dopo giochiamo. Che bello! Noi pensavamo fossero carte semplici e invece c'è un giochino all'interno dell'ovetto di Lion. Va ah, bene, dai. E perché Praticamente bisogna mescolare le teste e le disporre a faccio ordinatamente senza che si sovrappongono una all'altra inizia il primo giocatore girando due anche e sono uguali esatto girando due tessere mostrandole agli altri giocatori se queste formano una coppia le incassa e procede a girarne altre due altrimenti le ripone coperte nella loro posizione Hai capito okay, Vane? No, bisogna girare proviamo a fare una partita veloce? Sì. dai allora praticamente sì. bisogna chi sì. sì, eh? è? allora bisogna Anastasia basta cioccolata eh? eh? lo so che è buonissima però non fa tanto bene mangiare troppa cioccolata allora Vane il gioco è questo bisogna no, girare due carte se, gio... se trovi la coppia le prendi tu se non, sì. se non trovi invece la coppia allora le rimetti giù, bisogna ricordarsi quali sono Ok, dai, proviamo a fare una partita sì. veloce Mettiamole più qua, altrimenti non si vedono Secondo me, secondo me non si vedono tutte lo stesso sì. Una cosa veloce, dai, chi sì. inizia? Io Non bisogna sì. sovrapporle questa sì. Chi è? Stefano Stefano i capelli, i capelli Dicono, questa è Quello Chi è? Feri e Stefano, ok rimettile giù, bisogna memorizzare dove sono Feri e Stefano. Rimettile giù girate, no amore, non così, altrimenti eh, le vediamo. No, amore, rimettile giù. Okay. Chi è questo? Feri. Tocca a me. Piadina calda. E Mario! No, vai! Là. Tocca a te! Eh beh! Vuoi giocare? Sì. Allora tocca a te. Guarda qua. Vediamo? Gnomo, fai vedere che è gnomo? No, si chiama piace. E anche mm. bullboy. I capelli scendono E perché si chiama piace anche capelli, Bull Boy? Mi mi c è c è il e c'è scritto il gnomo? Sì, e mi chiamano chiama. No, perché non Gnomo mi I miei capelli, capelli. scendono Cosa scelgo i tuoi capelli? Non eh. allora, ho scelto, allora, scelto quella. Vediamo. Oh. No, vediamo. Piadina! Ma è quella che avevo girato prima io forse. Piadina, piadina, io l'avevo trovata. Ma no, là ci sono le tue. Dice Stefano tocca a te, ancora eh, una. Vedi? Ehm, capelli? Questa. Quella, chi è? Eh. Mario! Mario! Tocca a me, tocca a me! No, aspetta! No, tu hai girato, la, tu no. l'altra, eh. no. Eh, no, no, la, no, non No, non fatto No, Questa. è? No, l'ho fatto uguale! In giro. Questa. No. Chi è? No, non l'abbiamo fatto quale? Questa. Chi Chi è? Chi è? Chi è? Chi eh, mm. Lion! Era già uscito, secondo no. me è lo stesso... No, ho più. sbagliato! <ride> Ancora piadina! Ma quante piadine sì. ci sono? Non ne mangiamo neanche una di queste piadine? Vai! Sì, sì, dai, veloce che adesso stiamo diventando sì. noiosi, non ne troviamo neanche Ma... una di coppia. Chi? Strecatto Allora, Ma no, ho appena girata Piadina, hai sbagliato, Vanessa, ultimo giro. Chi vince questo giro vince tutto. Sì, dai! è sempre le stesse <ride> Piadina eh, Che si sì, è eh? Hai ragione Stavo vedendo che vince Vanessa adesso, adesso. Lalo no, no. <ride> Ok metti qua Piadina uh -huh. No tocca a me Piadina e <ride> ora, Lion, sempre no. Lion. Sempre la okay, sempre. No, basta adesso. Ah, no, No, era caduta quella lì. Ma io catto. No. Ok, basta adesso, l'ultimo non L'ultimo due. Queste due? Va bene, la vittoria è mia! Ho vinto io che non ho mai guardato queste carte! Insomma, per dire, ho vinto adesso amici! Vinto no, adesso basta! Salutiamo adesso i nostri amici e se il nostro video vi è piaciuto anche voi comprate l'uovo di Lion! E... Iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un bel like a questo video! Ciao! Sporche! Eh, guarda! Oh. Ho vinto anch'io! Salutiamo <ride> una mia amica. Vai, saluta, amore! Allora, ciao a ah, Sofia, la mia compagna di scuola. Ciao, Sofì! Ciao. ciao! In questo video salutiamo Cindy Caffi.